Allora, beh, parlare dopo il maestro Freguglia è ancora più difficile. Penso che abbia già detto tanto. Eh, io, a differenza del presidente di giuria, non conosco voi ragazzi, non vi ho visto crescere. Quello che ho visto oggi è comunque un bel lavoro. Vi siete messi in gioco e questo è sempre positivo per la vostra carriera. Sappiate che ci sono stati consapevoli appunto degli errori da parte un po' di tutti e questo devi, deve comunque farvi riflettere e farvi stare con i piedi in terra e riconoscere di eh, dover ancora crescere molto. Mi auguro che appunto cresciate in questo settore, che ce n'è bisogno. Grazie.